cominciamo subito eh, però c'è una scaletta perché, allora oggi un altro video spray paint art però mi hanno detto che vi devo ricordare all'inizio di ogni video delle cose allora siccome io me lo dimentico e me lo devo scrivere perché sennò non me lo ricordo quello che vi devo dire allora eh, prima di tutto iscrivetevi al canale iscrivetevi se vi piacciono i video i contenuti poi numero 2 condividete i video con i vostri amici, parenti persone che pensate che possono essere interessate eh, poi lasciatemi un like cioè mi piace quello con la manina così eh, e poi ah, eh, fare clic sulla campanella perché facendo clic sulla campanella eh, youtube ti manda, ti manda eh, una notifica sull'app che ho pubblicato un altro video eh, quindi ecco queste quattro cose qua iscrivetevi, condividete lasciami un like clic sulla campanella e ci fermiamo qua per oggi ci basta però il video continua ok? ciao, a presto Allora, ciao ancora, spero che ti è piaciuto il video e condividilo con piacere con chi vuoi, tu. Iscriviti se non l'hai fatto, lasciami un like, un commento, quello che vuoi e soprattutto attiva la campanella così ci vediamo nel prossimo video. Ciao!